Grazie, buonasera a tutti, grazie a tutti. La Presidente ha fatto un po', ci anziamo, sembra che sembra... grazie a tutti. Sembra che ha già detto po' ha fatto una bella anteprima, un viaggio largo su quello che è il fenomeno Andrea Esposito. Però il Andrea Esposito va visto alla luce dell'ultimo libro, perché la piccola rappresenta per Andrea e per quelli che seguono questo quest autore. Rappresenta un po' il passaggio importante, rappresenta lo step che c'era necessario, fino a poco fa, era l'autore sottopresso di Forio che scriveva di Forino, poi con Creativo invece cambia editore, cambia soggetto, relativamente cambia soggetto, e diventa autore nazionale. Come ci diventa? Ci diventa dopo un percorso prettamente meritore. Il mondo dell'editoria, soprattutto quello del libro, poi volevo una parentesi è particolare, oggi vediamo che per come negli ultimi 4-5 anni il mondo si è evoluto, voluto quando ha smesso l'era dell'intermediario tra il singolo e il grande pubblico ma con l'avvento dei social e con l'avvento soprattutto di quella che è la distribuzione dei social oppure l'apertura del mondo social al mondo reale ha un po' liquefatto i confini oggi per un autore Andare in edicola, andare a realizzare un libro, un lavoro è facilissimo. Quattro anni fa avevi bisogno di un editore, qualcuno che prendeva il tuo manoscritto, lo leggeva, lo valutava e decideva di investire. Oggi il tempo è cambiato, oggi il tempo non è più quello, oggi vai su internet, ci sono tanti servizi online dove il signor nessuno può accedervi, carica il suo testo, edita il suo testo e di questo testo ha bisogno semplicemente di essere diffuso. Con Andrea invece non è successo così. Con Andrea invece c'è stata una produzione particolare, parliamo di, un, di uno stile letterario che è difficile, che è particolare, perché parliamo di uno stile letterario che non ha rispetto, uno stile letterario che racconta quello che è, dove non per forza ci sono i buoni, ma dove non per forza ci sono i cattivi, dove il buono è il cattivo, il cattivo è il buono, dipende dal momento, dalla circostanza, dove i confini non ci sono più, ed è un racconto reale, un racconto che diventa reale dove è difficile emergere, è più difficile perché raccontare il brutto certe volte diventa facile, perché basta non farlo bene e ogni cosa diventa brutto, allora invece è riuscito a raccontare bene qualcosa di brutto, esce il primo libro, il paese nasconde, ambientato a Furio, poi passa un po' di tempo e questo libro non è più una vista che ci, ci giochiamo noi, no? Esce a vedere dal sole 24 ore, no, c'è una copertina diversa, te la possiamo far vedere, questa qua perfetto. Questa qua è, è l'edizione del, del paese nasconde è andata al sole 24 ore. Non è più il libro che ci siamo prodotti, non è più il libro che ha fatto Andrea, è diventato un'opera che ha superato il confine, e è diventato un'opera del romano italiano. Andrea è sicuramente uno dei migliori interpreti, cioè, diciamo che lo conosciamo, quindi siamo di parte, abbiamo un conflitto di interessi. E questo conflitto di interessi ce lo portiamo avanti e lo teniamo portata di mano, è però un'eccellenza che l'isola rischia di, di cui si può vantare. Poco fa, qualche mese fa, siamo riusciti anche a sdoganare la provincialità dell'isola rischia, siamo andati in piazza, e abbiamo fatto in modo che anche il comune di Furio si rendesse conto. aveva superato il libro stampato, la carta, e rumore, il poter evidenziare, il poter scrivere, il poter farci l'orecchio, puoi evitare che qualcuno ti faccia l'orecchio, oppure evitare qualcuno che te lo sciuchi, diventa qualcosa che diventa reale della tua vita, che diventa qualcosa di tuo. Quindi il libro entra a far parte della nostra vita. Quale libro? Parliamo di e eh, poi magari presentamo più la piccola per l'ultimo lavoro, poi mi dovete guardare magari sentite anche da amico le mani aperte e poi facciamo una parentesi sul segagone che è particolare perché con il Carbone adesso faccio qualcosa di self-promotion, non piace fare la self-promotion, però eh, a un certo punto bisogna. Con Andrea siamo riusciti a trattare, al momento in cui eh, l'editoria, dice la lista, chiude un momento di cambiamento, siamo riusciti a mettere insieme il racconto road con l'attualità. Bene. Quando ritapo il disparo settimanale ci sono stati alcuni servizi dove era impossibile raccontare quello che stava succedendo. Allora, facciamo un esempio di Alba. Alba Alba era una signora. Un, un con un emergente dell'editoria di Schittani con un emergente racconto Bartolomeo siamo riusciti a inserire come primo esempio come, diciamo, come numero zero di Schittadone la cronaca di Alba che si costituiva al bingo per, per, per giocare con le macchine dopo Alba invece ci è piaciuto, ci è piaciuto raccontare l'isola, così com'era fantasticante tra le pagine del primo Nonostante che lui lo cremo nel segreto, ci sono i personaggi reali. che abbiamo tratto dalla realtà dell'isola di Schiappone, abbiamo fatto dei personaggi che potete leggere in Ischia Carbone, cilio Carbone, commissario senza possibilità di detenzione, senza possibilità alcuna di detenzione. Il direttore di un giornale locale sembra che ma non è detto che dobbiamo assegnare qualcosa. E tanti altri raccontati perfettamente con la cronaca che stavamo raccontando in maniera alta, quindi c'è una, ci sono due ragazzi, e lo accontano cosa, e poi dopo tu esci hai bisogno di magari vai a scuola, metti che mio figlio arriva a, a fuori io, e là e sei criticato la maestra di tuo figlio oppure sei criticato l'amico delle biciclette, quindi ed era questo questo gioco di conoscenza questo gioco di mescolanza questo gioco di realtà che ci ha portato a fare il schiacampone che era figlio di sicuramente uno che già aveva affinato l'arte di scrivere e di raccontare la realtà così come, senza figlio. Delle parti senza neanche prendere posizioni, anzi, magari lì, libro, il noir non prende, questo, c'è cioè questa e poi ti fa, ti fa paura, prende la paura, ti piace, ti prende il piacere, fa freddo, la immagine è della te la te così com'è, però quindi siamo riusciti a raccontare due delle cose, sono contento che Andrea ha superato la dimensione istituzionale, si è diventato un autore del noir italiano, del piano italiano, lo trovate su tutti i bookshop d'Italia, il capitolo lo potete comprare da Palermo fino a Torino, in qualsiasi libreria c'è il libro del esposito, adesso lui magari vi racconterà non tanto la fama ma più che altro le emozioni delle storie. ospita stasera. Gaetano poneva l'accento su un aspetto principale della tipologia dei libri che io tento di proporre al pubblico molto modestamente. Io scrivo Noir, che è un genere molto particolare, nonostante oggi sia particolarmente in voga, se ne si a migliaia, è un genere che si il gioco di parole si rigenera continuamente e permette a ogni autore di essere un pezzo unico, non per forza un grande autore, un autore buono, ma il noir permette a tutti gli autori che ne scrivono di essere un autore capace di sviluppare la propria personalità, i propri pensieri. Perché? Perché il noir esce completamente fuori, anzi diciamo che è, felice, che è definitivamente i generi classici del passato. Il noir è l'antitesi del giallo classico, rimaniamo sempre nell'ambito del thriller, insomma, dei romanzi polizieschi. Tanti anni fa c'era il giallo classico alla casa dove erano perfettamente ben definiti i confini tra buoni e cattivi. C'era il poliziotto che inseriva l'assassino, Amen, finiva lì. Il noir è l'esatto opposto. In il noir il bene e il male si nicchia, si miscela, si confonde. La differenza tra buoni e cattivi non è palpabile ed è difficilissimo individuare chi siamo i buoni e chi i cattivi non perché piace all'autore rischiare le carte e ingloriare il lettore ma semplicemente perché il Noir racconta la realtà così com'è e non come noi vorremmo che fosse il giallo classico dipinge una realtà consolatoria che ci permette di perderci nelle pagine di un romanzo come quello di Agatha Christie e ci dipinge una realtà nella quale possiamo riconoscerci inevitabilmente nella parte sana, nella parte buona. La realtà vera, quella nella quale noi viviamo, non è così evidentemente. La realtà più che mai è quella del giorno d'oggi, odierna, i confini sono assolutamente alterati, possiamo dire, e lo vediamo ogni giorno. Il cattivo l'uomo nero è, come si suol dire, spesso la persona della porta accanto o addirittura la persona che ci vive a fianco. Basti ricordare gli episodi di cronaca che hanno contrassegnato la cronaca nera di questi anni. Questo per dire cosa, che io ritengo che il nuardi è il migliore genere per raccontare la realtà odierna, ma anche per raccontarsi, raccontare se stesso, di dire ciò che l'autore pensa, attraverso le immagini protagonisti, attraverso le storie che si raccontano. Perché un autore, io ritengo che per far pensare il pubblico, i propri lettori, non debba mai e poi mai dare risposte. Io ritengo che un autore non sia la persona che debba risolvere i problemi e dare risposte alle domande della vostra vita, è il contrario, io penso che un autore abbia l'esigenza fortissima quando si pone nei confronti dei propri lettori invece di, di fare esattamente l'opposto, di recitare il dubbio, di porre domande, di porre interrogativi nel nostro animo, interrogativi che noi stessi dobbiamo trovare la forza di, di dare appunto una risposta. L'autore deve essere un pungolo, l'autore di qualsiasi genere, non solo di noir, deve suscitare nel lettore, in qualsiasi lettore, l'interrogativo, in dubbio, la possibilità di pensarla anche diversamente. E sarà il lettore stesso poi a porsi determinate domande che ha darsi determinate risposte. Questo per dire che cosa? Che il Noir affascina appunto forse proprio per questo, perché raccontando la realtà odierna così com'è. Ci dà uno spettro molto ampio delle possibilità che la vita umana ci offre. La realtà è variegata, la realtà non è mai o bianco o nero, ha mille sfumature. Gli stessi colori hanno sfumature in te stesso. Il nuore ti consente di raccontarla in questo modo. E venendo nello specifico, Gaetano e Sud hanno perfettamente e brillantemente fatto una recensione dei miei quattro libri. Mi soffermo su quello che citava Gaetano, che è l'ultimo in ordine di tempo, perché l'articolo è uscito a dicembre dell'anno scorso, ma è stato scritto prima, mentre Ischia Carbone, che abbiamo fatto lì, tra virgolette insieme con Gaetano, è una raccolta di racconti, un esperimento che non avevamo mai fatto. È una raccolta di racconti che è stata scritta nell'arco di un intero anno, e poi messa insieme, micelata per bene, è pubblicata, corredata delle bellissime tavole di Mando e che ha fatto i disegni che accompagnavano questa storia. Ischia Carbone racconta di Ischia, ovviamente, ma la racconta da un punto di vista, come sottolineava anche tu da prima, completamente diverso, così come nel Paese Nasconde il mio primo libro. Non è Ischia patinata con le delle cartoline che siamo abituati a fare ai giudizi, è diversa. vera, nello stesso tempo nera, tra virgolette ma anche un'inzia contraddittoria che ci pone, come abbiamo detto appunto, delle domande, ci pone delle domande sulle quali riflettere, domande alle quali non per forza dobbiamo dare tutte le risposte e tutte in un'unica volta. Ogni racconto di Chiacarpone tratta un argomento di attualità, ne abbiamo scelto insieme con Carità, argomenti che hanno contrassegnato non solo quell'anno, ma una serie di anni che fanno parte ancora del nostro quotidiano, della nostra realtà odierna i contrasti all'interno delle scuole, l'omofobia, il razzismo, eh, di un determinato modo dei confronti dei diversi da parte della società isolana, tutta una serie di argomenti e di, di tematiche che gli è trovano ad affrontare in questi anni. Ovviamente questi raccogli hanno uno sfondo nuale nel senso più classico del termine, più che il direi altro, poi, nel classico racconto metropolitano, dove c'è il poliziotto che deve districarsi all'interno di un caso difficile da di risolverlo. Però come sfondo che rischia? Perché rischia che cosa? Non è altro che un microcosmo, un microcosmo è inteso all'alimento più positivo e puro del termine. Io utilizzo spesso questa tipologia di luoghi nei miei racconti. Il microcosmo non è il paesino idillico fatto tutto di rose e fiori profumati con le delius e c'è un artigiane, no, il microcosmo può essere anche un paese profondamente travolto dall'ambiguità, dalla contrapposizione di determinati tipi di personalità nei suoi paesani, capaci di lanci di enorme altruismo e nello stesso tempo di meschino chinismo. Un po' in chiaro cos è così. Che cos'è il microcosmo? Il microcosmo non è altro che la uh, metafora di quello che può essere il mondo intero rapportata a un piccolo paese. Quando dico che è capace di contrapposizioni anche dal punto di vista negativo, quando dico che Ischia è capace di ambivalenza nella sua personalità, e l'abbiamo raccontata in Ischia Carabonti, non intendo connotare Ischia negativamente, anzi è tutt'altro, è tutt'altro. Io sono legato profondamente all'isola, la mio paese, io la amo visceralmente, ma trovo che sia un esercizio banale e autoconsolatorio e soprattutto bugiardo raccontare oggi Ischia raccontando le pietanze che si cucinano nei ristoranti isolani. Isola. Re reputo un esercizio di una banalità estrema raccontare Ischia raccontando che si fa la pesca o la barca bella. Bisogna raccontare Ischia a 360 gradi, avere il coraggio di raccontarla tutta, raccontare la realtà. È un'isola meravigliosa e dobbiamo raccontarla tutta Io e Caetano ovviamente ci abbiamo provato, non abbiamo la presunzione di dire che ci siamo riusciti, ma abbiamo voluto fare questo esperimento, un esperimento completamente diverso dagli altri libri che hanno pubblicato e che parlavano della nostra isola. Abbiamo toccato argomenti che non sono stati toccati in nessun altro testo, abbiamo fatto con assoluta, come dire, una certa ingenuità ma con assoluta buona fede, diciamo così ci sono anche delle tipologie classiche di personaggi, degli stereotipi possiamo dire in un certo qual modo il politico, l'imprenditore, l'albergatore, il proprietario del biero, il pescatore, il contadino all'interno di questo habitat interagiscono i personaggi che fanno la storia e la storia come abbiamo detto ha come confine questo microcosmo può essere iscia, come può essere cortina da un pezzo, come può essere avetrana, come può essere brevpate come può essere e Shake, non c'entra nulla, non importa dove la storia agisce. Il microcosmo è una metafora di quello che il mondo intero ci offre, come caridoscorpio di colori e di sfumatura. In questi libri, in questi testi, ma penso più che mai in Carabona, abbiamo cercato di fare questo tipo di esperimento, ovvero mandare un messaggio che sia diverso dagli altri, non in quanto trama, perché le trame possono essere tutte originali, dipende la busta del lettore, Abbiamo cercato di mandare un messaggio che sia diverso appunto perché il lettore si interroga su determinati aspetti, ripeto, non solo del posto in cui vive, ma di, del posto in cui vive come simbolo, come ampiezza, come possibilità di eh, allargarsi e fare questa riflessione su l'intero spettro degli episodi che avvengono nella propria nazione o nel mondo intero non importa. Questo è il nuovo. Questo è il Noir. Il piacere di scrivere Noale, di leggere noale sta nel fatto che non ci sono filtri, non c'è consolazione, ma si racconta la realtà meravigliosa, bellissima, atroce, drammatica, forte e passionale, così come è e non come vorremmo.